Adesso ve lo faccio vedere globalmente, sono sei giardini, è una valle meravigliosa. In questo momento vedete che ci sono delle fave, piselli, cipolle, acce, alberi di gireggio che stanno portando molto frutto.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 Queste sono le famose ciliegie regina, si stanno maturando. C'è qualcuna che già sta avendo del rosso. Vedete? tra qualche settimana o due incomincerò a mangiare i ciliegie ce ne sono moltissime la rossa quelle sono tutte fave questo è fagiolino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 Questo è un albero di fico, vedete, c'ho anche le fico, quelle nere e quelle bianche, ve farò vedere fra poco. Fave, fave, questo è un albero di ciliegio, vedete, ce ne sono tutte le qualità, queste quelle un poco piccolino, ma portando anche frutto gloria a dio questi sono cipolli sempre qui ci sono i ceci ceci tutto il flagno è di ceci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 fiori, c'ho anche i fiori, vedete quante cipolle, patate, la zona verde, in vettura non ci sono i pomodori. Questo è un tunnel, te lo mostrerò dentro. Qui sono tutti ne stappo uno che ve faccio vedere. In maturazione. Ecco vedete come sono grandi, vedete ci sono diversi tipi vedete questa è quella rossa quella è quella bianca vedete come ancora si fanno ancora più grandi <ride> Zarche, stanno affacciando la queste sono le zarche, stanno affacciando, vedete, questo è un altro albero di fico bianco,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 Guardate come altro, già è in produzione, ve lo faccio vedere con... più da vicino. Ecco. Perfetto. Questo è un altro albero. Ecco. anche il frutto questo è pruno dolce bianco tutti in produzione La gloria di Dio questi sono tutti se vi dovete fare l'insalata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 Фраголе, фраголе, фраголе, фраголе, фраголе, фраголе, фраголе, фраголе, фраголе, pomodori, cipolle, fragole, fave, fave, cipolle, qui dove ci sediamo all'ombra quando fa caldo, tavolino. Le polle, guardate quante sono belle, si stanno ingrossando, cuccia lunga. fragole fragole cucuzza lunga ho messo una dentro una grasta grande cucuzza lunga Anche selvatici, fragole, queste quasi mature. Fave, qui ho i finocchi selvatici. аю Fave, lattugae, patate, fave, fave. niente perché ciò che chiedo al Signore lui me lo dà questa è la mia forza nel Signore la trupe. vedete quando ce n'è fave fave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 stanno diventando rosse il Signore ci sta benedicendo guardate come carico anche che è piccolino ma è carichissimo di mele gloria a Dio, fragole, vedete come sono grandi le fragole, i coccoletti, il tavoli,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 Gesù la prenombra quando il sole è forte. Questo è un altro albero di Bruno. Uno metto? Cicoria per mantenere gli indestini buoni e puliti Queste sono cucuzze lunghe, nel tunnel ci sono i maloni, Fra poco, lì, tra poco li trapianterò Petrosino Peroncino, favole Fagiolino, Fagiolino. cicoria albero di ciliegie grande guardate quanto è grande albero di pesche Fave. <coughs> ciliegio, stanno maturando patate gioco dei bambini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 pruno, albero di pruno, raccoglimento dell'acqua dal tetto. paradiso terrestre albero di Bruno piselli, pomate, pomodori Patate, pomodori, patate, cuocuzza, zucchine. Grazie. ciliegie, guardate che grande è quest'albero di ciliegie, quando ce ne sono, eh, che ce le deve mangiare, gloria a Dio, alleluia, pesche, pupuzza, zucchine, favole. Guardate quando c'è la pesca, quest'albero è molto caricato. Ci riesci?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 Guardate che alto, gloria al Signore, alleluia, gloria al Signore, tutto caricato a tempesta, alleluia, gloria al Signore, alleluia. In un altro albero di ciliegia da un'altra parte, dal un giardino, ve lo mostro di lontano ecco. <coughs> Pere, albero di pera, puma. Guardate quanti alberi che ci sono, tutti fruttiferi. Quest'anno il Signore ci sta benedigendo mele. <susurra> cavoli, petrosino, zucchini, cavoli, cavoli. Fico, vedete, fico nera, già c'è frutto. come ha è zucchine. Finocchi, cipolle, acce, prezzemolo, quanti bei alberi di frutto.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 nei prossimi anni queste ciliegie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 La tu la tu <coughs> tomate, fagiolino, lattuga tomate, Ci regge, liegge, ci tutti ci gloria al signore, Bruno Settembrino. oggi questo è il primo settembre, guardate che grosso, che grande, che caricato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 melanzane peperoncino peperoni tomate patate zucchina zucchina mele patate zucchine pomodori cavoli sparicello broccoli Aio, cipolle, Fragole, cipolle, zucchine, Pomodoro, albero di pesca, grandissimo, caricato. Guardate quanto è grande. Questo è un albero di ciliegie grandissimo, meraviglioso. Mi faccio delle mangiate che mi diverto. Questo è albero di pruno, quello giallo, dolce. Guardate che alto, anche questo è albero di pruna dolce, giallo. at it La zucchina la sto proteggendo dal caldo che sta facendo in questi giorni La protego da, dal troppo caldo che sta facendo, questa è sparecchiera. Zucchina, zucchina, zucchina, l'artughe. patate cipolle giochina patate carote e patate, carote, pomodori, tomate, pepe, peperoncino, pomodori,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 Ecco. Questo è vero. anche di pruno. Ecco. Pruno. Pruno. Questa è Fico, quella nera. Albero di pruno. di pruno albero di pruno, guardate che è caricato. Guardate che è grande.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 Pruno, albero di pruno, questo è albero di pesche, guardate che caricato. Questa me la mangio, bellissima, gloria a Dio, ce n'è un'altra fragola me la mangio. romani questi sono tutti semi di broccoli, cavole, sprecello, stiamo facendo seme per l'anno prossimo. Tego da caldo, zucchina, cucuccia lunga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 la foto di un, un chief che si aprono moltissime foto della chiropratica Darmstadt Rheinheim Reinheim, Darmestad, fra cui la dirigo io personalmente. Questo link è